Io sono Annalisa Puleo e sono attualmente la presidente della Fabbrica del Sole Scar. La Fabbrica del Sole Scar è una cooperativa che è nata più di dieci anni fa, nel, ormai quasi 15, nel, nel 2016, e si occupa di energie rinnovabili ed ecologia sociale. E siamo quattro soci e in generale... E le professionalità inserite all'interno della cooperativa sono di vario genere, ci sono ingegneri, architetti, fisici e io personalmente che sono lavorata in conservazione e beni, beni culturali. La fabbrica del sole si occupa di energie rinnovabili in senso lato, nel senso che ci occupiamo sia di progettazione di impianti integrati sia di ricerca e sviluppo, ma anche di uh, formazione e sensibilizzazione sul tema um, dell'energia, in un'ottica diciamo complessiva, olistica, che vuole vedere l'ecologia non soltanto come un, um, un campo tecnico e scientifico, ma allargato anche a tematiche di tipo sociali e comunitarie. Allora, uh, 16 anni fa... Io ero, diciamo, un'amica dei soci fondatori della, della Fabbrica del Sole e il motivo che ha spinto queste persone a fondare la Fabbrica del Sole è, è una, una motivazione piuttosto alta, forse un po' utopica anche per qualcuno, quello proprio di fabbricare il sole. L'idea di cambiare il mondo in qualche modo, in, in piccolo, nel nostro piccolo, partendo dal, dal proprio territorio, e quindi realizzare una rivoluzione di tipo ecologico che eh, desse dei cambiamenti poi, diciamo, reali anche nella, anche nella società. In, in breve diciamo realizzare dei progetti innovativi da un punto di vista tecnologico e sociale nel campo del, dell'ecologia sul proprio territorio eh, per gettare diciamo, dei semi che poi si allargassero al resto del, del mondo allora ehm, quando è nata la fabbrica del sole era composta appunto da eh, un un fisico uno psicoterapeuta un, un ingegnere e ognuno di questi diciamo nel suo campo ha lavorato su un progetto specifico. La fabbrica del sole è nata per la realizzazione, il, il motivo diciamo contingente è stata la realizzazione di un impianto di compostaggio a, a Biocelle un bando vinto dal, dal Ministero dell'ambiente per la creazione appunto di questo innovativo impianto ora il compostaggio è diciamo, piuttosto comune e 15 anni fa era un, un impianto, impianto all'avanguardia e quindi queste diverse competenze si sono messe insieme per realizzare sia fattivamente il progetto quindi proprio da un punto di vista tecnico di, di progettazione ma anche eh, per diciamo, valutare e realizzare una campagna che permettesse alla comunità di vivere questo, questo impianto in maniera, in maniera consapevole. Quindi oltre alla creazione dell'impianto, ad esempio, è stata fatta una campagna di sensibilizzazione, di formazione, di formazione nelle scuole, con le varie categorie eh, sociali. Ora eh, la Fabbrica del Sole ha diciamo, dentro di sé ha ulteriori competenze appunto ci sono io che mi occupo diciamo, più della parte di fundraising, promozione e progettazione diciamo, di bandi, di finanziamento, eh, ci sono due ingegneri che si occupano della ricerca e sviluppo, eh, un architetto, un anzi che mh, si occupa della parte diciamo, legata più all'edilizia e alla bioclimatica bio e in più c'è un comitato scientifico che supervisiona soprattutto le attività di ricerca e sviluppo che è composto da un fisico emiliano e una serie di professori dell'Università di Siena, dell'Università um, di Firenze e, um, e professori di uh, ingegneria chimica e, um, e geografia anche. E il comitato scientifico, il ruolo del comitato scientifico come diceva è quello di supervisionare e validare i progetti di ricerca, nonché quella di creare una rete sia nazionale che internazionale per i progetti che portiamo avanti e anche quella di realizzare quando diciamo, serve delle pubblicazioni più o meno scientifiche sui, sui temi che trattiamo. Allora, eh... Il modello che ha ispirato il, la, la nascita della fabbrica del sole credo che sia sicuramente stato quello cooperativista e quindi l'idea di creare un'impresa, uh, un perché l'idea era quella di creare un'impresa, però il più possibile orizzontale e quindi in cui le responsabilità e i ruoli fossero diciamo, equamente eh, suddivisi sulla base delle competenze ma che riuscisse comunque a valorizzare eh, le, singole, le singole persone e le singole, le singole attitudini. E quindi c'era diciamo, anche un'idea un di creare un nuovo modello, cioè di provare a sperimentare un nuovo modello imprenditoriale, eh, un nuovo modello di... Di economia cioè far vedere che si può essere appunto azienda e cooperativa e anche in maniera non, non speculativa e ecco, rispettosa delle, delle competenze e dei bisogni di, di ognuno tanto che all'inizio la cooperativa ora non più però all'inizio prevedeva i primi diciamo 4 5 anni prevedeva un salario minimo per, per tutti, c'era uno stipendio base che copriva le esigenze di, di tutti e poi a seconda dei progetti che venivano realizzati c'erano dei compensi, compensi successivi insomma, che andavano a aumentare questa, questa base. Piano piano il, diciamo, il sistema di gestione è cambiato anche perché è cambiata la, la cooperativa ho parlato dell'impianto di compostaggio, come primo, come primo grosso progetto che ha diciamo, permesso la nascita della, della cooperativa. Successivamente eh, per appunto, le competenze interne della cooperativa c'è stata la possibilità di seguire l'onda del fotovoltaico con il conto energia, i sussidi i contributi che il governo ha dato per diversi anni per l'installazione del, del fotovoltaico, Uh, I soci della cooperativa hanno avuto diciamo, questa idea, cioè, sono riusciti a seguire quest'onda, hanno fatto questo scatto successivo e quindi la cooperativa si è dotata di ulteriori ingegneri e all'epoca anche di una, una serie di operai, eh, all'inizio eh, c'erano quattro operai nella, nella cooperativa per iniziare a realizzare eh, gli impianti fotovoltaici e quindi abbiamo tutti quanti studiato, ci siamo messi a riformarci di nuovo sul, uh, su, sulla legge, sulle norme del, um, in, questo, in questo campo, abbiamo assunto degli operai e quindi siamo cambiati <ride> e per diciamo 5-6 anni il core business della cooperativa è stato il fotovoltaico la realizzazione di impianti fotovoltaici questo ci ha permesso di crescere ulteriormente abbiamo infatti creato sei anni fa, 5-6 anni fa, ora non mi ricordo esattamente, un'altra azienda che si chiama Exergy SRL che è composta all'epoca era composta dalla Fabbrica del Sole per il 45% e per il restante 55% da altre aziende che facevano parte di Confindustria in quel caso perché c'era comunque un interesse a lavorare, a progettare gli impianti fotovoltaici. Quindi abbiamo creato questa azienda che realizzava grossi impianti fotovoltaici e quindi la Fabbrica del Sole SCAR cooperativa realizzava piccoli impianti fotovoltaici con i suoi operai esteri GSRL di cui la fabbrica del sole era, era socia e realizzava i grandi impianti attraverso la progettazione della cooperativa e quindi c'è stato un grosso, un grosso salto diciamo, non soltanto cioè, sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista di mentalità e di dire, cambio di gestione e di contesto perché da un gruppo di cinque amici ci siamo trovati a. Un gruppo di professionisti che appunto avevano a che fare con grossi clienti, grosse aziende, abbiamo realizzato impianti fotovoltaici da vari megawatt per le diciamo, aziende, anche S.P.A. più grandi del, non solo della provincia d'Arezzo ma della Toscana e quindi anche appunto relazionarsi con imprenditori veri, eh, con associazioni di categoria appunto come Confindustria che non erano assolutamente nel nostro... Contesto, contesto iniziale. E, però insomma la sfida è stata, è stata forte, è stata vinta. Io personalmente, poi all'epoca mi occupavo di, principalmente di, di amministrazione, di contabilità, quindi insomma ecco, lavorare con tutti gli zeri dietro era un po' ansiogeno, però insomma. La, la sfida è stata vinta ed è andata bene, ha permesso diciamo, anche a noi di fare degli investimenti e di arrivare al punto in cui siamo arrivati insomma, adesso, di farci anche una, un, un nome, un, di creare un brand anche. Successivamente un ulteriore diciamo, passaggio è stato quello di uh, creare un'ulteriore azienda, la FDS SRL. Perché comunque eh, la cooperativa, in quanto cooperativa, eh, deve, cioè, deve per statuto, ma anche per nostra insomma, scelta, eh, far lavorare i propri soci. E quindi abbiamo deciso, dopo qualche anno, di esternalizzare dalla cooperativa la produzione. E quindi diciamo, la cooperativa è ritornata un po' alla sua componente originale quindi professionisti che lavorano loro stessi e gli operai invece sono stati passati in un'ulteriore azienda che si chiama la FDS SRL che è composta eh, in parte o quasi per la maggioranza da soci stessi della cooperativa che però in quanto SRL può avere molto più facilmente anche in maniera più coerente degli, degli operai e dei lavoratori, lavoratori dipendenti. E quindi con questo diciamo, passaggio siamo arrivati alla struttura di come è ora, quindi la cooperativa, la fabbrica del sole di cui io sono presidente che si occupa di progettazione, formazione, fundraising, e ricerca e sviluppo, la FDSSRL che si occupa di produzione, è quella che c'ha i ferri, che c'ha gli operai, che installa gli impianti che la fabbrica del sole progetta e poi è una Exergy SRL che ormai non fa più grandi impianti perché è finito diciamo, il boom del fotovoltaico, ma si occupa della parte diciamo, commerciale e quindi di promozione, eh, acquista i componenti, e eh, in una fase diciamo ora un po' di ridefinizione, dobbiamo un po' di definirla. Allora, col rischio di essere banale, i principali ostacoli che abbiamo incontrato sono stati principalmente quelli burocratico, amministrativi, leggi, leggine, IVA, tasse, cioè di sbrigarsi cioè per noi personalmente, di sbrigarsi in questo mare di burocrazia è stato veramente difficile, cioè molto molto complicato, cioè, sicuramente ecco questo paese non è molto friendly in questo, in questo senso e quindi soprattutto nel periodo del fotovoltaico c'è stato un momento in cui cambiavano le leggi in continuazione in cui noi facevamo investimenti e in cui poi successivamente la legge modificava in maniera retroattiva quello che tu avevi fatto adeguamenti nati così dal giorno, dal giorno alla notte e questo è stato diciamo, uno dei principali ostacoli che abbiamo superato studiando con la formazione avvalendoci di consulenti insomma, esterni, esperti, ci siamo creati intorno all'avvocato, il commercialista e tutte insomma, le figure che servono per un'azienda e un'impresa. L'altro ostacolo è, diciamo, tuttora, soprattutto nel campo insomma, che io, in cui lavoro io, è il problema del pagamento degli enti che pagano tardissimo e più che altro senza certezza di, cioè, di, di tempi e di date. Questo naturalmente non permette a un'impresa di gestire in maniera sana i propri flussi di cassa. Cioè, il problema fondamentale ora è questo qui soprattutto di questo pagamento degli enti, questo poi comporta il fatto che devi crearti degli strumenti finanziari per uh, sopperire a questi, a, insomma, a questi ritardi. gli strumenti finanziari sono a scadenza, se l'ente poi non paga è un problema e quindi questo è un altro <ride> grosso, grosso problema. Per il resto... Non abbiamo diciamo, incontrato grossi, grossi ostacoli. No, siamo... E d'altro canto, però, devo dire che invece eh, le... cioè, a volte ciò che ci ha dato invece magari spinta così, a volte sono state anche magari appunto le reti con alcuni enti, eh, il, eh, la rete di, di conoscenze, devo dire, anche magari proprio individuali che ognuno di noi, che ognuno di noi aveva. E, la, e devo dire, ecco, forse il punto diciamo, di forza che in questi anni ci ha fatto andare avanti è stata proprio l'eterogeneità delle professionalità che, che erano all'interno della fabbrica del sole, che hanno permesso di stare al passo coi tempi. Se noi avessimo avuto all'interno ad esempio soltanto competenze di tipo tecnico o scientifico, una volta caduto finito il boom del fotovoltaico avremmo fatto come centinaia e centinaia di aziende nazionali che sono crollate invece nonostante il fotovoltaico il mercato del fotovoltaico sia diciamo ora chiuso noi avendo dentro competenze diverse avendo sempre continuato comunque a investire in ricerca e sviluppo siamo ancora in piedi e ora facciamo anche altro insomma ad esempio in questo, in questo momento stiamo lavorando sul, sull'autosufficienza energetica, mentre facevamo gli impianti fotovoltaici abbiamo continuato a investire nella ricerca e soprattutto nella ricerca dell'off grid e quindi della possibilità di essere completamente scollegati dalla rete e quindi l'utilizzo delle energie rinnovabili a isola, non connesse alle diciamo, reti nazionali di approvvigionamento e siamo usciti fuori con un prodotto che si chiama Lovegate Box un piccolo box che permette a un'abitazione di essere autosufficiente dal punto di vista energetico creiamo impianti di autosufficienza energetica e facciamo formazione su, su questo e questo ci ha permesso di essere diversi dagli altri e di continuare ancora ora a lavorare allora, per quanto riguarda noi, dal punto di vista, diciamo, professionale, le competenze che servono, come, quelle, come dicevo prima, sono variegate, quindi competenze tecniche, quindi curricula scientifici, ecco, ingegneri, architetti, chimici, fisici, però... Uh, credo, con, sottolineo che secondo me la nostra forza è stata quella di avere all'interno anche altre competenze, quindi più di, anche di tipo umanistico o economico, ad esempio ora nella SRL ci sono persone che sono laureate in economia, alcune in economia internazionale, il che ad esempio ci ha permesso di aprirci dei mercati anche all'estero, ora noi lavoriamo principalmente all'estero, in particolar modo nel sud del mondo, con l'off grid, in Italia lavoriamo davvero, davvero poco e quindi ecco competenze eterogenee e eterogenee variegate. Personalmente, ad esempio, la, la mia laurea in conservazione beni culturali e geografia posso dire che magari è servita per avere un'apertura generale nel mondo, sul, sul mondo, però io ho successivamente ha fatto dei master per, sulla progettazione, sui fondi fundraising, finanziamenti europei, finanziamenti europei, finanziamenti nazionali, fondi strutturali, quindi questa è una competenza che ora ad esempio serve molto, che insomma, ci aiuta a fare, insomma, ad arrivare a quadrare i bilanci, ecco. e da un punto di vista, da un punto di vista umano eh, più complicato, cioè nel senso è difficile uscire dalla, dal personale, ecco. Devo dire che per noi, perlomeno per la nostra esperienza, eh, la, boh, le, le competenze personali che eh, insomma, sono servite di più sicuramente sono state l'adattabilità di ognuno di noi nel cambiare ruolo, nel gestire situazioni, situazioni diverse, non venendo meno alla propria professionalità, eh, perché a nessuno è stato chiesto se era ingegnere di fare diciamo, il, il contabile, però ecco i nostri ingegneri fanno anche gli elettricisti se serve e a volte è servito e quindi ecco questa adattabilità. E poi ehm, la capacità di, di spendersi, di spendersi per un progetto, di spendersi personalmente, di spendere il proprio tempo al lavoro per un progetto, quello tanto, tanto ne, ne spendiamo davvero tanto, forse anche più di quello che a volte sarebbe, sarebbe necessario. E poi credo una, la motivazione come appunto dicevo, ora stiamo lavorando sull'autosufficienza energetica e anche sulla formazione e l'informazione. Abbiamo ad agosto presentato un bando per gestire un complesso agricolo forestale regionale sopra Cortona, Monteginezzo appunto, con l'idea di realizzare lì l'Off-Grid Academy. L'Off-Grid Academy è un nuovo progetto della Fabbrica del Sole, nato appunto sulla scia dell'Off-Grid Box e di questi sistemi per l'autosufficienza energetica, quindi l'idea di creare un centro di formazione nel quale eh, raccontare non soltanto la tecnica e la tecnologia dell'autosufficienza dell energetica, ma anche la filosofia che c'è dietro, staccarsi dalle reti del, Dell'approvvigionamento energetico vuol dire non soltanto non pagare più le bollette ma anche vuol dire non usare più il petrolio non finanziare più le multinazionali che appunto fanno continuano a utilizzare petrolio, carbone a inquinare tagliare i fili della corrente vuol dire anche tagliare i fili con chi magari crea Guerre conflitti per avere metano, carbone e quindi energia per, per noi. E off-grid vuol dire anche comunità, vuol dire anche senso di comunità, vuol dire anche partecipazione, quindi riscoprire un nuovo modo di stare insieme. E sia in piccolo che in grande, quindi vuol dire sperimentare una comunicazione più ecologica, forme decisionali dirette, una, diciamo processi partecipativi sia di gestione che di, che di decisione. Off-grid Academy e anche Off-grid Academy for Kids, eh, ora siamo cresciuti un po' tutti, prima eravamo dei giovani... <ride> E ora siamo quasi tutti mamme e papà e quindi ci siamo ritrovati anche con la sfida dei, dei bambini e quindi come garantire diciamo, un futuro migliore anche, anche per loro e quindi abbiamo creato lo Street Academy for Kids con l'idea di fare formazione diciamo, contemporaneamente ad adulti e bambini su questi temi, sui temi dell'ecologia sociale, e in un'ottica però di, boh, di un'educazione gentile, rispettosa dei tempi e dei diritti dei bambini, una formazione principalmente all'aperto, basata sull'esperienza, sulla libertà del bambino di, di esprimersi e quindi tirando insomma, insieme tutte queste cose ci serviva un posto dove fare, dove fare questo. E quindi, è capitato questo bando del comune di Cortona, abbiamo partecipato, abbiamo vinto e quindi da due settimane abbiamo questo gigantesco complesso agricolo forestale sopra Cortona. Sono tre casolari di 250 metri quadri più o meno l'uno, 290 ettari di bosco. In cui iniziare stiamo iniziando i lavori per creare l'off grid academy. Naturalmente il complesso sarà tutto off grid, quindi sarà possibile venire lì e toccare con mano il fatto che si può essere indipendenti dal punto di vista, dal punto di vista energetico e si potranno fare appunto corsi, seminari per adulti e bambini, ci sarà um, da, da, da coltivare, da seminare perché tanti di questi ettari sono a seminativo, quindi a breve dovrebbe nascere anche un'altra figliolina della fabbrica del sole, che è la fabbrica del sole azienda agricola, stiamo lavorando diciamo adesso su questo per poter gestire la parte forestale, quindi insomma una nuova gigantesca sfida su cui stiamo lavorando adesso. Puntiamo molto sulla formazione, devo dire che almeno una volta l'anno Um, ognuno di noi o in maniera personale ma principalmente in maniera collettiva realizziamo dei momenti di formazione, di formazione interna. Per fortuna ci sono diciamo, anche gli strumenti che ci permettono di farlo attraverso finanziamenti quindi diciamo, negli ultimi 5-6 anni siamo sempre riusciti a sfruttare queste opportunità per formarci internamente. Allora ad esempio partiamo da ora, adesso sta partendo un progetto di formazione interna che faremo sulla comunicazione e web marketing molto diciamo, trasversale, sarà per tutti perché ehm, appunto fino a qualche tempo fa avevamo una persona interna dedicata a, questa, a questo tema Uh, abbiamo deciso di farlo internamente, però diciamo non avevamo le competenze per, per farlo, quindi a parte vabbè, la parte tecnica, di realizzazione dei siti, così abbiamo deciso che vogliamo gestire noi questa, questa parte e quindi faremo una formazione di quasi 80 ore soltanto su questo tema. Un'altra formazione che faremo sempre quest'anno è sul, um, sull'LCA, quindi il ciclo, la certificazione LCA, quindi il ciclo di vita del prodotto per capire diciamo, l'impronta ecologica di questo Off-Read Box. Quindi verrà un professore dell'Università di Siena a formarci su questo, su questo tema. Questo è molto importante perché se vogliamo diciamo, realizzare che l'off-lit box da progetto diventi prodotto deve soddisfare appunto diverse norme standard e quindi ora partiamo con l'ECA l'anno scorso abbiamo fatto un corso sulla certificazione CE sempre per, per il box quindi sono venuti degli ingegneri esperti in questo tipo di certificazione e abbiamo lavorato con loro per la certificazione un altro tipo di formazione che abbiamo fatto negli ultimi tempi è sull'acqua io no personalmente, però in questo off gate box una delle, delle caratteristiche che ha è quello di rendere potabile l'acqua e quindi avevamo bisogno di una formazione diciamo serrata, anche qui sulle norme le certificazioni per rendere l'acqua cioè potabile, non per rendere l'acqua potabile, ma per certificare che l'acqua prodotta dal box fosse potabile e quindi è stata fatta una formazione su, su questo. Qualche tempo fa, ormai più di 4-5 anni fa, abbiamo fatto una formazione interna sulla ISO, quindi ci siamo certificati ISO e, attraverso però una, una formazione interna perché non, vole, insomma, non volevamo che fosse una cosa calata dall'alto e che poi fosse l'ostacolo ai, ai nostri insomma, lavori e alla gestione. Poi individualmente, diciamo, ognuno di noi, fa della formazione sui propri temi, quindi gli ingegneri, oltretutto loro sono anche obbligati a farlo, quindi fanno la, la, propria, la propria formazione. Cos'altro abbiamo fatto di formazione? La formazione sci la ISO abbiamo fatto una formazione sulla progettazione europea, in inglese oltretutto perché avevamo necessità un po' tutti di rispolverare il nostro inglese quindi abbiamo fatto anche lì quasi 120 ore di progettazione, eh, di progettazione europea mi sembra che basti devo dire in maniera sempre piuttosto estemporanea cioè non c'è una vera e propria strategia di, di gestione di gestione del rischio a parte Naturalmente, quelle formali e come dire, amministrative, quelle lì vengono gestite con gli strumenti necessari insomma, per gestire un'azienda, quindi quello è, è tutto un altro discorso. I rischi dell'attività uh, vengono gestiti con uh, tanta flessibilità personale, con uh, tante riunioni. E di dialoghi, cioè cerchiamo insieme sul momento di, di gestire l'emergenza, ecco, oltretutto noi facciamo un lavoro in cui le emergenze possono succedere, cioè proprio per le cose che trattiamo, cioè si può rompere un tubo di un, di un impianto, può succedere che un pezzo magari non è più disponibile, quindi un progetto che avevi fatto deve essere completamente cambiato e eh, quindi diciamo individualmente i soci si prendono il loro piccolo pacchetto di, di rischio e provano a gestirlo individualmente, se non ci riescono individualmente lo gestiscono con, con gli altri. Ecco. Per il resto poi ecco, i rischi, altri rischi ad esempio sono per i progetti, così noi firmiamo puntualmente fideiussioni personali perché naturalmente non ci sono istituti bancari che... Danno, danno prestiti o mutui sulla, sulla fiducia e quindi ecco questi rischi ce li assumiamo personalmente ecco, magari il rappresentante legale chiede agli altri soci di poter condividere, di poter condividere il rischio ecco, ad ora non è mai ecco, accaduto niente abbiamo gestito sempre tutto in maniera molto cioè, interna e condivisa